Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato Fabianbrosi.it. quest'oggi parliamo ancora di After Effects e vedremo come creare una sfera che rappresenta la nostra Terra che ruota, ruota, ruota e non si ferma mai. Abbiamo solo 3 minuti quindi iniziamo subito. Per poter creare l'immagine di una Terra che ruota e ruota su se stessa, la prima cosa da fare è procurarci l'immagine di una Terra. Se andate su Google e cercate la parola chiave blue marble nasa trovate il primo sito che è un sito ufficiale della nasa che ci permette di downloadare diverse immagini del pianeta terra scegliete l'immagine che voi preferite io l'ho già fatto e ho già importato l'immagine in after Effects. eccoci in after Effects, questa è l'immagine della terra che io ho scaricato è un'immagine ad alta risoluzione è un planisfero a tutti gli effetti Lasciamolo così ad altissima risoluzione nella nostra composizione, anche se come potete vedere l'immagine è molto più grande della nostra composizione e tra gli effetti cerchiamo l'effetto che si chiama CC Sphere. Lo trovate nella categoria Prospettiva CC Sphere. Trasciniamolo sul livello della nostra composizione e voilà, il gioco è fatto. Potete modificare ovviamente la posizione della sfera, potete ovviamente... Eh, modificare anche il, la luce che riceve questa sfera potete fare in modo che non abbia praticamente un'illuminazione o che ne abbia veramente tanta potete giocare come volete voi potete decidere anche l'orientamento della, della vostra luce e chiaramente eh, il punto di provenienza eh, del, dell'ipotetico Sole. Se volete, per esempio, rendere il, eh, il eh, dare un, un po' di specularità in più alla Terra, potete darla con il valore eh, specular e chiaramente potete anche ruotarla la Terra. Il primo valore in alto è proprio la rotazione. Vedete che potete ruotare sull'asse X, potete ruotare sull'asse delle Y, oppure potete ruotare sull'asse delle Z. Potete chiaramente animare tutti questi valori, per esempio se volessi simulare la terra che ruota all'infinito basta animare il valore della rotazione lungo l'asse X con due semplicissimi keyframe. Finisce così anche questo mini tutorial firmato fabianbrosi.it vi ringrazio ogni giorno ne pubblichiamo uno alle 14 dal lunedì al venerdì vi invito a visitarci www.fabianbrosi.it iscrivetevi e mettete un like alla pagina Facebook Fabian Brosi e accendete le notifiche a questo canale YouTube iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video tutorial grazie e ciao